Il libro che ho scelto è La scomparsa di Majorana, di Leonardo Sciascia. L'ho scelto perché mi piace Sciascia, perché mi piace la sua sicilianità, intesa non come elemento di nascita o, o folcloristico, ma come metafora del paese. Viene definito Sciascia come un pessimista della ragione e un ottimista della volontà. E pessimista lo è effettivamente se si pensa che per risolvere la questione siciliana dice che, si deve, che bisogna andarsene dalla Sicilia. Ma è altrettanto ottimista, perché poi in realtà non se ne va e decide di esprimere l'ottimismo della sua volontà scrivendo. Ettore Majorana, come lui, è siciliano. Nasce agli inizi del Novecento e decide di andare a studiare a Roma. Eh, studierà prima Ingegneria per poi passare a Fisica. Farà parte di quel gruppo che viene chiamato i ragazzi di Via Panisperna, c'è anche un film. e Collaborerà con Enrico Fermi, che lo eh, giudica come eh, livello sci scientifico e di potenzialità, come Galileo o Newton. Ma è anche eh, persona di cultura umanistica, è una persona schiva, tormentata. A un certo punto eh, scompare nel 1938, giovane, eh, si ritrovano delle lettere in cui lui manifesta la volontà di suicidarsi. Si saldi un viaggio in traghetto da Napoli a Palermo e da Palermo a Napoli. Poi non si sa più niente che sia stato il suicidio. O volontà di scomparire non c'è dato saperlo del romanzo oltre alla narrazione che è ben contestualizzata storicamente e ha delle descrizioni che mi piacciono si entra negli uffici della polizia e si sente questo odore di burocrazia è molto dettagliato e questa è una cosa che, che mi piace molto di a un ritmo che mi piace insomma come il libro pone poi dei quesiti che sono quelli sui limiti eh, della scienza del dramma che può vivere uno scienziato quando va avanti nella sua ricerca, che poi sono forse gli stessi della filosofia e della religione. Ci dice Sciascia: in una manciata di polvere ti mostrerò lo spavento. Forse questo spavento Majorana l'ha visto in una manciata di atomi.